Buongiorno, sono il dottor Carpegna e oggi andremo ad analizzare i motivi per cui ogni tanto le protesi totali o comunemente chiamate dentiere tendono a essere un poco stabili all'interno della bocca e a determinare quindi una serie di difficoltà nella masticazione. Partiamo dal presupposto che le protesi totali inferiori e superiori sono completamente diverse, questo perché le protesi superiori hanno il grossissimo vantaggio di poter appoggiare su una superficie molto maggiore perché può andare a appoggiarsi su tutto il palato e questo determina ovviamente una maggiore facilità di adesione delle protesi superiori rispetto a quelle inferiori. Oltretutto le protesi inferiori devono combattere quotidianamente anche con un altro nemico che è la lingua che è uno dei muscoli più forti e efficienti che abbiamo all'interno del, del nostro corpo e che tende durante la masticazione durante il parlare a dislocare e a muovere la protesi dalla sua posizione originale. L'adesione della protesi è data dall'intimo contatto della stessa con la superficie della gengiva. Dopo un certo periodo queste tendono a far riassorbire sia l'osso sia la gengiva sottostante per cui si crea del vuoto tra la protesi e la gengiva. Si formano queste piccole sacche di aria sotto la protesi che ne diminuiscono l'adesione. L'adesione della protesi sulla gengiva è determinata dall'attrito che riesce a generare la saliva che va a interporsi tra la protesi e la gengiva. Tanto più sottile è lo strato di saliva tanto maggiore sarà l'adesione della protesi al cavo orale. Nel caso in cui la protesi non aderisca bene, conviene fare un consulto col vostro dentista e attraverso una metodica chiamata ribasatura della protesi andrà ad aggiungere del materiale per andare a colmare questo spazio che si è andato a formare tra la gengiva e la protesi per migliorarne l'adesione.